Occhi lucenti e belli, come esser può chi in un medesmo istante nascando a voi sì nove forme e tante? Lieti, mesti, superbi, umidi alteri vi mostrate in un punto, onde di spene e di timor me e tanti effetti dolci, acerbi e feri nel cor arso per voi vengono insieme ad ogni or che volete. Or Orpoiché voi mia vita e morte sete, Occhi felici, occhi beati e cari, siate sempre sereni, allegri e chiari.